Adesso chiamerei la dottoressa Bluchino, eh, capo divisione programmazione, organizzazione e valutazione che ci racconta quello che eh, è stato eh, deliberato eh, non più tardi di due mesi fa dal CDA e cioè il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance che quindi è una cosa che riguarda tutti quanti noi e eh, il piano eh, integrato del, eh, nel triennio 19-21 con particolare riferimento all'anno in corso all'anno 2019. Buongiorno a tutti. La trasparenza assume particolare valenza anche nell'ambito della performance. Il legislatore negli ultimi dieci negli ultimi anni ha spinto molto le pubbliche amministrazioni a pubblicare dei piani della performance e a relazionare ehm, sugli, sugli obiettivi conseguiti. Perché, cos'è il piano della performance? Nel frattempo, che a Bill, il file. Il piano della performance è un documento attraverso il quale la, la pubblica amministrazione, quindi nel nostro caso l'università, ehm, si esprime una, eh, eh, o meglio colleziona una serie di, ehm, di azioni e quindi definisce una serie di obiettivi operativi coerenti con le linee strategiche definite dagli organi di governo. Quindi l'intento del legislatore in questo caso è quello anche qui, quindi come concetto di trasparenza, eh, il voler eh, far sì che le pubbliche amministrazioni siano spinte a dare conto di degli obiettivi che determinano e di come vogliono realizzarli e della coerenza fra le strategie e la, eh, fra le strategie e la gestione operativa. a Grazie. In ogni caso, intanto, se non a risolvere qualche problema tecnico, eh, vi racconto in, in brevissimo il piano della performance dell'Università di Siena, piano triennale, quindi eh, parliamo della, del triennio 2019-2021. Il, il piano, dato che l'Ateneo è una struttura complessa, è molto articolata, è un documento lungo, anch'esso è complesso. Quindi ho sintetizzato nelle slide, se riusciremo a vederle, il, eh, i principali obiettivi, quindi gli obiettivi più rilevanti collegati alle linee strategiche de definite dall'Ateneo. Vabbè, intanto leggo. Quindi, le linee strategiche ehm, declinate dall'Ateneo dall nel piano sono la qualità dell'insegnamento e dei servizi agli studenti. In quest'ambito, in particolare, gli obiettivi poi operativi definiti dall'amministrazione sono la redazione del piano di orientamento dell'Ateneo, quindi eh, una serie di azioni volte a ridurre, a ridurre la dispersione studentesca, a, a Ehm, arginare gli abbandoni quindi facilitare il percorso, il percorso degli studenti nella loro eh, carriera accademica e secondo le guide nazionali e poi d'accordo con, con il delegato del rettore la rete della qualità di Ateneo ehm, la rete della qualità di Ateneo che invece è volta a ehm, creare una maggiore sinergia fra oh, ecco, forse... e volta a creare una maggiore sinergia fra ehm, l'amministrazione la, centrale, i dipartimenti, i comitati, ehm, le commissioni paritetiche, Questo è quello che vi stavo raccontando, quindi linee strategiche dell'Ateneo definite nel piano, eh, la qualità dell'insegnamento e dei servizi agli studenti, appunto il piano di orientamento dell'Ateneo e la rete della qualità dell'Ateneo che volta a creare una maggiore sinergia fra i dipartimenti, l'amministrazione centrale e eh, il, il presidio di qualità, il nucleo di valutazione, i referenti della qualità, le i, le commissioni paritetiche e, e, e i comitati di studio. Eh, questo quindi nell'ottica di eh, migliorare il, i servizi offerti agli studenti, di dare un maggiore feedback e, eh, e di avere una maggiore interazione eh, fra amministrazione centrale e dipartimenti e anche appunto di, in termini di rendicontazione. Poi l'internazionalizzazione. In, in questo ambito il... Gli obiettivi più rilevanti sono il miglioramento dell'esperienza di enrollment in ambito internazionale, quindi eh, l'adozione di sistemi di piattaforme online volte a, a far sì che gli studenti internazionali che vogliono eh, venire a studiare a Siena possano già, eh, eh, già testare le, le loro capacità e quindi migliorare anche in questo senso eh, le, il loro percorso formativo, cioè essere, essere indirizzati e non solo, poi lo sviluppo anche di, um, di sistemi di enrollment volti a far sì che l'Ateneo possa anche mettere in campo delle azioni di marketing, di eh, promozione dell'università in, um, in relazione appunto a quelle che sono le domande provenienti dall'estero um, l'international ranking, il piano di internazionalizzazione e gli human resources excellence sono invece della, degli obiettivi volti a ad, ad, ad, potenziare la capacità dell'Ateneo di attrarre docenti internazionali quindi eh, migliorare l'applicazione la, della carta europea dei ricercatori e eh, coinvolgere maggiormente la comunità accademica sia i docenti che il personale tecnico-amministrativo nel rapportarsi con gli organismi che si occupano dei ranking sia nazionali che internazionali quindi evitare che le, le informazioni fornite siano dispersive ma che ci sia un'azione coordinata in tal senso, volta appunto a migliorare il ranking nazionale e internazionale dell'Ateneo che comunque già è molto buono, il tutto anche con la prospettiva nel 2020-2021 di partecipare agli Human Resources Excellence Research Awards. Abbiamo poi ehm, la promozione della ricerca, obiettivi di particolare rilevanza in tale contesto sono quello relativo al, al potenziamento della progettazione competitiva, quindi un maggiore supporto alla progettazione, alla gestione, alla rendicontazione dei, eh, di progetti ottenuti tramite ehm, partecipazione a bandi di finanziamento. E poi ehm, quello che in termini generali è chiamato asset, asset management in questo in questo in questo senso quello che coinvolge la struttura di San Miniato, i laboratori intesi nella eh, mantenere nella manutenzione costante eh, della, delle cappe chimiche, della, degli, degli armati aspirati e quindi garantire in questo senso la sicurezza e, e la tutela della, dei, degli studenti, dei lavoratori e si ricollega a questo anche l'Uni-Inail un, che è un sistema che consente di definire delle procedure eh, sia in tema di sicurezza e di ambiente e anche volte a facilitare eh, la certificazione di strutture e di lavoratori. Abbiamo poi un'altra linea strategica che è quella dell'innovazione, eh, in questo senso Um, Usiena Integra, che è già il sistema di teledidattica um, già da tempo promosso dall'Università di Siena, però eh, in questo caso quindi con l'intento di migliorare sempre eh, più la customer satisfaction degli, degli utenti, e i prediti digitali, una serie di azioni di monitoraggio volte a ehm, mantenere e migliorare la qualità del Wi-Fi, delle, delle, delle LAN, delle. Ehm, delle attrezzature digitali e, e didattiche in senso lato. Infine la disseminazione dei risultati, quindi particolare rilevanza, l'obiettivo della cittadinanza e, e partecipazione studentesca. Cosa, eh, quindi, cosa si intende? O si, si intende creare una comunità di studenti, di eh, docenti, di personale, ma soprattutto questo è un obiettivo rivolto agli studenti, Ehm, nazionali, internazionali e volta ad implementare la creazione di una comunità sia all'interno dell'università sia nel contesto cittadino, quindi con ehm, azioni di public engagement, eh, con per esempio gli aperitivi con le imprese, ehm, azioni nell'ambito dello sport del fundraising, anche con, con le associazioni degli ex alunni. Il progetto dell'open marriage volto alla, al riconoscimento di soft skills e in linea con questo anche il servizio civile universale, cioè la, eh, lo sviluppo della del Servizio Civile Universale in Ateneo ehm, il Servizio Civile Universale è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e poi attuato attraverso le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici in generale e consente ai giovani di di fare un'esperienza lavorativa fra gli 8 e i 12 mesi, quindi questo vuol dire da un lato il servizio civile universale viene definito dalla presidenza del Consiglio dei Ministri una difesa non armata della, dello Stato, cioè la difesa del patrimonio culturale, della, della protezione civile sono tutti ambiti che interessano questo tipo di, di servizio e consente quindi ai giovani di entrare in contatto con il mondo del lavoro. E allo stesso tempo, in questo caso, all'Ateneo, ai docenti, al personale, di eh, entrare in contatto invece con idee nuove, le idee che portano appunto gli studenti, i giovani, i neolaureati, e, e quindi innovazione. Infine, l'ultima eh, linea strategica è quella della razionalizzazione delle attività amministrative in questo campo un, gli obiettivi fondamentali sono quello de, della reingegnerizzazione dei processi che già il direttore vi ha un po' illustrato, quindi appunto obiettivo di mappatura, di riorganizzazione, di maggiore efficienza ed efficacia e, um, la contabilità direzionale e il governo degli indicatori, quindi impianto di contabilità analitica um, e, e in, un miglioramento di un sistema di pianificazione e controllo di gestione, quindi governo degli indicatori vuol dire la capacità per il management di eh, avere in, in tempo reale o comunque in breve tempo il polso della situazione, quindi della gestione dell'ateneo e ovviamente questo è, è, è, un grosso, è un grosso punto di forza per, per ogni organizzazione e poi il miglioramento del ciclo passivo attraverso azioni sia di, di digitalizzazione e di applicativi da applicarsi in modo trasversale alle strutture per avere una maggiore efficacia nel, appunto, negli acquisti collegato al, al piano è stato, è stato approvato insieme al piano il sistema di misurazione e valutazione delle performance quindi comandiamo poi a eh, misurare l'apporto la, individuale e collettivo, cioè delle strutture organizzative dell'Ateneo alla, alla realizzazione della performance dell'Ateneo in generale, quindi al conseguimento dei suoi obiettivi conseguenti con le, eh, col, mh, coerenti con le strategie. Ehm, qui l'ho riassunto in poche, in poche pillole perché il, il tempo ovviamente è tiranno. Eh, abbiamo, eh, questa slide mostra la, gli aspetti della valutazione che riguardano il personale tecnico amministrativo in generale, quindi non i responsabili ma tutto, tutto il personale. Eh, distinto per categorie B, C, D ed EP, la novità rispetto alla, al precedente sistema è che tutto il personale, ad eccezione della categoria B, è valutata non solo per i comportamenti organizzativi ma anche per gli obiettivi sia della struttura di cui fa parte o di altri obiettivi individuali che possono essere assegnati a ciascuno. E, e questo dovrebbe stimolare una maggiore partecipazione e anche una maggiore consapevolezza degli obiettivi dell'Ateneo. Quindi abbiamo da un lato, andando dalle, dalle categorie, insomma dalla categoria B alla, alla categoria B, il peso, come vedete, della delle due componenti, cioè degli obiettivi di struttura individuale che sono quelli in arancione e della, dei comportamenti organizzativi, eh, si, um, uh, si riduce il, il peso dei comportamenti e assume prevalenza quello della, degli obiettivi, quindi passando dal 100% dei B al 40% della, eh, del, del personale D ed EP. Cosa sono i comportamenti organizzativi? Ehm, ehm, Invece per quanto riguarda, prima, prima di esplicitare i comportamenti organizzativi, per quanto riguarda i responsabili invece il sistema, qui sono, sono citate le categorie D ed EP, quindi responsabili di unità organizzative, i pesi sono invece leggermente diversi perché abbiamo un 55% di eh, valore per gli obiettivi individuali e di struttura, quindi struttura di cui si è responsabili e eventuali obiettivi individuali che possono essere assegnati, i comportamenti organizzativi, il 40%, e poi, anche questa è una novità che è stata introdotta sulla base del decreto 74, che ha innovato il decreto legislativo 150 del 2009 la capacità di valutazione dei propri collaboratori attraverso la differenziazione dei giudizi. Questo è un elemento appunto, nuovo del sistema ed è volto a far sì che il valutatore, nel momento in cui valuta i propri collaboratori, valorizzi un po' meglio le diverse, i diversi aspetti comportamentali, cioè quello che si richiede non è di differenziare in modo assoluto i collaboratori, però cioè quello che si andrà a guardare in via sperimentale, infatti vedete che il peso è molto basso, in questo caso del 5%, ed è da calcolare con lo scarto quadrativo medio, quindi insomma con delle formule statistiche, quello che si andrà a guardare è quanto il valutatore varia la valutazione nei confronti dei diversi aspetti. Cosa sono i comportamenti? A supportare insomma, anche la comprensione di questo sistema c'è cioè, allegato al sistema il catalogo delle competenze organizzative che descrive le varie aree comportamentali, cioè, i comportamenti organizzativi cosa sono? sono le azioni che l'individuo pone in essere nel momento in cui eh, eroga la sua prestazione lavorativa, quindi sono vari aspetti che qui vengono, eh, vengono esaminati diciamo così o meglio valorizzati la, le capacità relazionali e l'orientamento all'utenza interna ed esterna l'affidabilità, la qualità e la disponibilità rispetto al cambiamento la professionalità e l'involgimento nella mission dell'Ateneo la capacità di problem solving e di innovazione gestione e valorizzazione delle risorse umane l'organizzazione orga, questi ultimi due, eh, quindi EDEF, eh, gestione e organizzazione sono ehm, riservati ai titolari delle posizioni organizzative, quindi propri, a chi ha dei collaboratori. Tutti gli altri sono invece trasversali a tutto il personale dell'Ateneo, però vengono graduati all'interno con delle specifiche diverse. Per fare un esempio, una, una persona di categoria C, D, è chiaro che verrà valutata la sua capacità di collaborare con i colleghi, di relazionarsi con l'utenza interna ed esterna, però ci sono invece degli aspetti più tipici dell'organizzazione, quindi la promozione della, della qualità dell'utenza esterna che sono riservati ai dirigenti e ai responsabili della, delle articolazioni organizzative. questo anche per... Per avere un, dei metri di giudizio più, più equi insomma, e consentire di differenziare in questo senso. La differenziazione peraltro è favorita anche dal fatto che dal 2019 i punteggi assegnati non saranno più 5 ma saranno 10 come vedete e quindi questo consentirà anche di avere un, un, ai valutatori e ai valutati un, un po' più di flessibilità nella nella valutazione. Il, I documenti, sia il piano, la relazione sulla performance e il sistema sono pubblicati sul, sul sito dell'università dell nella sezione amministrazione trasparente nella, nella, parte, per, nella parte della performance. E, quindi interessante, magari per chi ha la curiosità insomma, di vederlo se, se non l'ha già visto, il catalogo appunto con, con la descrizione che ho qualche minuto ma forse no vi mostrerei se funziona il tutto qui. mi sa di no vediamo ecco qui vediamo se riesco a ad aprirlo eccolo qua. questo è un esempio della, del catalogo, eh, come vi dicevo l'area comportamentale, ad esempio professionalità e coinvolgimento nella mission dell'Ateneo, poi ci sono varie aree di dettaglio e eh, accanto si trovano le colonne eh, che descrivono le categorie eh, alle quali si applicano quei particolari comportamenti, quindi come vedete mentre la, la partecipazione attiva alle iniziative dell'Ateneo è trasversale a tutto il personale ci sono per esempio il 2C, consapevolezza delle finalità istituzionali dell'Ateneo e delle priorità o obiettivi strategici del medesimo è richiesta da alcune categorie e non altre in relazione al proprio ruolo io avrei concluso grazie, grazie.